Vediamo il comportamento del motore asincrono trifase nel suo funzionamento a vuoto. Per funzionamento a vuoto si intende che il rotore viene lasciato libero di ruotare senza carico meccanico. Quindi scriviamo questa situazione di lavoro, il rotore libero senza carico meccanico applicato. Quindi questa è la condizione di funzionamento a rotore libero e quindi, come si suol dire, a vuoto. Allora, in queste condizioni la velocità di rotazione del rotore è molto vicina al valore della, della velocità di sincronismo del campo magnetico rotante. Quindi n sarà circa uguale a n0 e quindi lo scorrimento sarà, assumerà un valore che sarà molto vicino a zero. Per semplificare la trattazione, quindi si eh, ipotizza e si approssima il, questo funzionamento al, pensando che la velocità di rotazione sia proprio uguale alla velocità di sincronismo e quindi che lo scorrimento sia esattamente uguale a zero. Vediamo le conseguenze di, questa, di, questa, uh, di questo funzionamento. Intanto richiamo l'approssimazione che stiamo utilizzando. Le conseguenze principali si hanno sulla resistenza che rappresenta il carico meccanico nel uh, circuito equivalente di rotore. Abbiamo che la resistenza di valore R2 per 1 meno S fratto S. Se lo scorrimento è uguale a 0 sarà uguale a R1, r2 per 1-0 fratto 0 quindi numero diviso 0 e eh, mi dà un valore infinito. Quindi significa semplicemente che il circuito di rotore si comporta come un circuito aperto. Le conseguenze di questo fatto sono ovvie. E adesso le vediamo quindi lr 2 si comporta come se fosse un circuito aperto la conseguenza immediata di questo fatto è che la corrente di rottore i2 intanto rappresentiamo sullo schema appunto il circuito aperto al posto del componente generico la, la conseguenza è che la i2 corrente rottorica sarà uguale ovviamente a 0. Ulteriore conseguenza di questo fatto è che la corrente, allora, intanto eh, evidenziamo questa prima conclusione, corrente di rotore uguale a 0, quindi la conseguenza immediata di questo fatto è che la la corrente di reazione statorica, quindi quella richiamata allo statore dalla corrente rotorica, sarà ovviamente anch'essa 0 in quanto la corrente di reazione che indichiamo con I2' che è data in generale da I2 diviso il rapporto di trasformazione al rotore bloccato K0, questo sarà uguale a 0 in quanto il numeratore I2 è uguale a 0. Anche questa conseguenza la evidenziamo quindi, complessivamente, la corrente di statore I1 sarà data dalla sola corrente I0. Quindi abbiamo il nodo, quindi in generale dovremmo scrivere I0 sommato vettorialmente a I2' la corrente di reazione, che abbiamo visto è uguale a 0 e quindi la corrente primaria di statore risulta uguale alla corrente i Zero, che prende il nome appunto di corrente a vuoto ed è la corrente assorbita dal motore nel suo funzionamento a vuoto adesso ci interessa andare a vedere quello che succede complessivamente adesso riportiamo le grandezze e analizziamo la maglia di stattore nella maglia di stattore e abbiamo visto che circola la sola corrente I0 che passa nel, nei parametri trasversali G0 e B0 mentre non c'è corrente nel trasformatore ideale che rappresenta l'accoppiamento fra, fra statore e rotore quindi la maglia statorica se ne scriviamo l'equazione di Kirchhoff viene descritta in questo modo, quindi l'equazione di Kirchhoff della maglia sattorica la possiamo scrivere semplicemente vedendo che la maglia di statore la V1F, la tensione del generatore monofase, del circuito equivalente a monofase, sarà data dalla somma delle due cadute di tensione su R1 e su X1D attraversate dalla corrente a vuoto I0 più la tensione indotta sugli avvolgimenti statorici e con 1. Ovviamente tutte queste relazioni sono di tipo vettoriale e andiamo a rappresentarle sul, su un diagramma vettoriale appunto. Quindi disegniamo il nostro diagramma come sempre nelle macchine elettriche per determinare la fase di partenza si dà una fase al, al flusso, supponiamo che il flusso abbia fase 0, lo indichiamo quindi sull'asse dei reali, come conseguenza abbiamo per la legge di Faraday nome Neumann-Lenz che le tensioni indotte sono sfasate di 90 gradi sul sul flusso, in questo caso in anticipo per i segni che abbiamo dato quindi abbiamo il vettore della tensione indotta con 1 sull'asse immaginario, quindi fase 90 gradi. possiamo adesso scrivere l'espressione le, della corrente I0 dato da il prodotto della tensione indotta E con 1 per l'ammettenza Y0 del ramo che contiene i componenti trasversali in parallelo, quindi avremo E con 1 il vettore che moltiplica G0-JB0, espressione dell'ammettenza del ramo parallelo, quindi complessivamente si tratterà comunque di una corrente, che una volta determinato con esattezza l'angolo conoscendo i parametri trasversali, sarà comunque una corrente in ritardo sulla tensione indotta E con 1 in quanto circuito di tipo RL, quindi possiamo disegnarla in questa posizione, e l'angolo di sfasamento tra la tensione E1 e la corrente I0 sarà un angolo che chiamiamo Φ1 corrispondente all'angolo caratteristico dell'ammettenza eh, Y0 cambiato di segno, in quanto l'angolo caratteristico dell'ammettenza Y0 risulta negativo. A questo punto, avendo ricavato graficamente il vettore I0, abbiamo le due cadute di tensione sulla R1 e sulla X1D che possiamo scrivere vettorialmente come Partendo dalla VR1 come ottenuta dal prodotto R1 per I10, quindi lo riscriviamo qua R1 moltiplicato vettorialmente per i 0, che risulta pertanto in fase con la I0, quindi la tensione ai, ai capi di R1 sarà ovviamente in fase con la corrente che passa che scorre in R1 quindi lo disegno con un vettore allineato quindi sulla stesso, con lo stesso angolo della I0 e lo disegno a partire da, dalla fine di E1 perché dobbiamo comporli vettorialmente per l'equazione di Kirchhoff alla maglia la caduta di tensione Vx1 sarà data dal termine JX1D per la corrente I0 e quindi vediamo che sarà in anticipo di 90 gradi sulla corrente I0 per il prodotto, per il coefficiente immaginario puro J. Quindi la tensione VX1 sarà in anticipo di 90 gradi sulla corrente I0, come sempre avviene in un induttore quindi lo disegno appunto in anticipo di 90 gradi sulla I0, quindi forma un angolo di 90 gradi con la VR1 che è in fase con la x con la I0, e questa è la tensione VX1. Il, la tensione V1F sarà la composizione vettoriale delle tre tensioni che troviamo lungo la maglia, e quindi la v1f sarà data appunto graficamente la otteniamo componendo i tre vettori quello che stiamo facendo vettorialmente non è altro che l'espressione dell'equazione di Kirchhoff alla maglia distrattore adesso sappiamo che la corrente assorbita dal dal motore la I1 corrisponde in questo caso con la I0 quindi l'angolo di fase fra la tensione del generatore V1F e la corrente assorbita I0 rappresenta eh, l'angolo eh, il coseno di quell'angolo rappresenta il fattore di potenza del motore visto come carico elettrico la potenza assorbita dal motore la potenza attiva avendo il circuito monofase equivalente sarà tre volte quella del circuito monofase, quindi abbiamo tre volte v1f i0 cos fi 0, che ricordando che v1f è la v1 concatenata diviso radice di 3, quindi che l'espressione diventa complessivamente radice di 3, v1 i 0 cos fi 0, espressione caratteristica per il calcolo della potenza in un sistema trifase, la potenza reattiva analogamente sarà radice di 3 v1 i0 seno di φ 0 e la potenza apparente sarà radice di 3 v1 i0, quindi espressioni che non ci devono sorprendere, tipiche di un carico trifase. Abbiamo visto la particolarità come determinare l'angolo il fattore di potenza, l'angolo Φ0 del motore. Quindi abbiamo, sappiamo bene, la potenza attiva P0 misurata in Watt, la potenza reattiva Q0 misurata in VAR e la potenza apparente S0 misurata in Volt Ampere.